Ciao Roberto, la prima volta con noi in sala di registrazione per leggere se questo un uomo di Primo Levi, anche se in realtà tu avevi già letto il tuo libro, appunto Gomorra. Com'è stata questa esperienza, andare a voce a un testo fondamentale come quello di cui stiamo parlando? Un'esperienza soprattutto dolorosa, nel senso che mh, leggere ad alta voce ha un significato diverso che leggere mh, con la voce della propria mente in qualche modo declamare queste pagine ha inflitto la carne sofferenza ancora in una forma che non conoscevo cioè conoscevo bene quello che senti dentro quando leggi se questo è un uomo ma non conoscevo quello che senti fuori e quindi è stata un'esperienza inaspettata in questo senso dolorosa e esaltante nel sentirsi in qualche modo come dire, onorati nel pronunciare queste parole nel poter immaginare che altri ascolteranno queste parole dalla mia voce. Com'è il tuo rapporto come uomo, prima ancora, che come scrittore con questo testo? è difficile perché è un rapporto difficile da descrivere perché mm, non sarei quello che sono se non avessi letto se questo è un uomo che non so se è un bene o un male ma eh, è uno di quei testi che una volta che c'entri dentro non esci più fuori non sei più uguale c'è un'altra cosa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 Primo Levi racconta dettagliatamente, descrive minuziosamente, ricerca sempre una spiegazione vuole darne una, non si arrende al, al farsene una ragione appunto, e le sue suono diventano pagine letterarie che però attingono ovviamente fortemente da una tragedia dalla realtà. Ecco, pur nella distanza ovviamente degli eventi, dei temi, però anche il terreno della realtà è stato il terreno anche del tuo Gomorra, allora proprio mi chiedevo come scrittore se la, il suo modo di scrivere così asciutto ma così eh, preciso ti avesse influenzato in qualche modo sì, la scrittura di Primo Levi è un modello innanzitutto la scrittura di un chimico il dettaglio e il meccanismo in lui sono non una quinta del racconto ma l'oggetto vero del racconto io sono convinto che la sua scrittura per me è una scrittura di modello, è un calco spesso il mio modo di scrivere a, al suo sguardo. E, Primo Levi non fa un libro sul campo di concentramento, Primo Levi fa un libro sull'uomo, in quelle condizioni, quello che accade, e lo descrive da chimico è da filosofo, ne fa sistema. Ehm <coughs> ehm, è sicuramente uno degli scrittori più creativi in assoluto. Ehm, spesso questo può sembrare, come dire, un'esagerazione, un una provocazione, diciamo, come, come creativo, è ossessionato da quel tema, si occupa di quel tema. È un creativo perché arriva a raccontare il Lager, e poi quello che è successo dopo il Lager, attraverso diverse strade. <coughs> e queste diverse strade sono la sua creatività, ehm, come si conserva una scodella, come si conserva la dignità, come Dante può salvarti la vita se ti ricordi dei versi al momento giusto, come il latino può servire a comunicare con un, con un prete che non parla la tua lingua e, e quindi la sua versatilità letteraria è infinita ci sono diversi registi, registri nelle sue pagine cioè mh, quello naturalista, quello positivista eh, quello fantastico persino teologico insomma Levi è un mondo e starci in questo mondo mi ha sempre fatto sentire a mio agio essere creduti, Levi ci parla di quest'ansia del raccontare e ci descrive un incubo ricorrente per lui ma anche per molti deportati, cioè quello di tornare a casa, volere raccontare, raccontare finalmente ma non essere creduti. Tu hai mai avuto questa paura, non essere creduto? Ah, Sempre, ma io non sono creduto, cioè sono creduto da una parte e sono non creduto dall'altra parte, forse l'ultimo è maggiore è un destino strano, un destino strano della parola. C'è un elemento, purtroppo, che è dietro questa… quest'ansia di non essere creduti. Lei vi racconta continuamente questo sogno di tornare a casa, di mangiare, di avere affetto intorno, di parlare poi delle persone che non può essere.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 quel punto i grandi editori lo lui Non se lo dimenticherà mai questa cosa, eh. non se lo mai. Dicevo, no, non si è creduti per un semplice motivo che i vivi non sono creduti. E in questo caso forse neanche i morti, ma verso il morto c'è più voglia di crederli. Di cioè, di fronte alla catasta di scheletri umani di Auschwitz si ha più voglia di credere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 non c'è ove specchiarsi ma il nostro aspetto ci sta davanti riflesso in cento visi lividi, in cento pupazzi miserabili e sordidi eccoci trasformati nei fantasmi intravisti ieri sera allora per la prima volta ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa la demolizione di un uomo che poi in effetti la, de la demolizione di una società di uomini, di umanità. quindi appunto come dicevi tu prima trovare le parole per raccontare questo annientamento, questo dolore è effettivamente possibile? Oh no. Lui ci prova sapendo che, una, sapendo che un è un'impresa impossibile. Sai di fallire, ma non tutti i fallimenti sono negativi, dannosi o inutili. È un fallimento necessario perché mh, sa benissimo che fino in fondo non, non si capirà e sa anche che no, fino in fondo non è una cosa stavo dicendo bella ma il termine inappropriato non è una cosa così giusta che un ragazzo di 50 anni dopo possa vedere che cosa è stato fatto forse così lo sconvolge forse così lo marchi non è del tutto corretto però sa anche che è inevitabile perché non riaccada è inevitabile perché si è fatta giustizia di questi morti che questo sia fatto quindi, lui sa che è un'impresa impossibile, ma non per questo non la tenta, e non per questo il, il fallirla quell'impresa significa che non sia stata necessaria. Sull'ascolto: tu sei qua appunto come lettore, in questo caso, in questo frangente, ma sappiamo che sei un, anche un ascoltatore, un appassionato di audiolibri. Cosa ti piace dell'ascolto di un libro rispetto alla lettura di un libro? L'ascolto è veramente una cosa diversa, e soprattutto ti permette di, di farlo in situazioni inaspettate, in auto, in aereo, mentre ti alleni, tecnicamente è un libro che ti accompagna quando non ti può accompagnare un libro, e quindi un audiolibro è l'altra parte del libro. Sono contento che si stia, sia, insomma, il mercato dell'audiolibrio sia diventato sempre più grande, perché è bellissimo immaginarsi che tra un pezzo rap, un brano dance, magari un ragazzo possa ascoltarsi un libro così. E non lo vedo delegittimante, anzi lo vedo come una cosa importante. E gli audiolibri per me sono davvero una compagnia continua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 Con l'audiolibro hai la sensazione, poi magari soltanto mia, che invece quasi ci stai parlando già, stai dialogando con, con il libro, insomma, è una bella sensazione. Grazie.